Grazie Presidente, allora eh, mi corre l'obbligo di almeno eh, spiegare, ma è una cosa molto semplice chiaramente, eh, siamo in dichiarazione di voto, vero Presidente? Siamo in dichiarazione di voto. Eh, L'emendamento di commissione è molto ehm, semplice, appunto. Eh, comprende eh, un reintegro del fondo di riserva relativamente alle spese relative alle consultazioni elettorali comunali ehm, per 1.290.000 euro errotti, degli storni di spesa necessari per quanto riguarda eh, il municipio quinto e poi anche grazie alla sollecitazione, lo devo dire, del consigliere Corsetti. E in base anche alle richieste del secondo municipio è stato inserito sempre con carattere di urgenza quindi in base all'articolo 38 del TUEL comma 5 eh, i fondi necessari eh, quasi di 400 mila euro per la riqualificazione messa in funzione del centro sportivo e sistemazione del parcheggio di via Como che come sappiamo è un impianto eh, che è stato oggetto di diverse commissioni sport principalmente e che eh, si è ritenuto, quindi, eh, si è ritenuto eh, buono quindi la bontà della richiesta eh, per cui rientrando nei caratteri di, di, di urgenza e rientrando anche nei caratteri di funzionalità e quindi anche del, come dire, della tutela del bene dei cittadini appunto della rimessa eh, a posto di un impianto sportivo eh, che, che ne aveva necessità eh, presentiamo appunto questo emendamento di commissione condiviso fra tutti i commissari presenti eh, qualche seduta fa appunto in commissione bilancio grazie